Ha rappresentato per il costo di Mozambico un anno molto importante. Prima di tutto, perché siamo riusciti a consolidare i processi di appoggio alle popolazioni beneficiarie dei nostri interventi attraverso iniziative di sviluppo sostenibile. Sostenibile ma anche resiliente, non solo sostenibilità intesa in termini di soluzioni alle problematiche identificate nelle nostre progettazioni, ma anche resiliente, capaci cioè, di reagire agli shock. Resilienza e sostenibilità sono state le parole chiave sia in fase di implementazione sia in fase di nuova progettazione. Questa nuova progettazione ha consolidato delle partnership molto importanti con donatori strategici per il COSMO, primo tra tutti l'Unione Europea e la cooperazione italiana. Abbiamo potuto ampliare le nostre aree di intervento ma anche i nostri settori di intervento, ai settori classicamente presenti all'interno del nostro programma, ovvero quelli della. anche quello delle energie rinnovabili, dell'impresa sociale e del lavoro degno e aprire anche una forte prospettiva di mainstreaming di genere trasversale a tutte le nostre progettualità. Speriamo nel 2019 di continuare questo trend positivo per l'organizzazione che possa finalmente consolidare anche un vero e proprio processo che ormai dal 1980 esiste qua in Mozambico grazie alla presenza del COSB in questo paese, ovvero quello della costruzione di una Delle iniziative e delle occasioni, delle opportunità finanziarie messe a disposizione dai nostri donor e allo stesso tempo in una legalità e un rispetto delle regole.